Cari amici, buongiorno. Torniamo a raccontarvi di questo bellissimo torneo, di questo bellissimo ombelico del mondo, il secondo weekend. Partiamo, sì, ma partiamo fortissimo perché il primo match tra gli altri ha visto in campo Alessandro Bianchi. Ciao Alessandro, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Campionissimo da scudetto, con la tua squadra al tempo che era l'Inter, certo, certo. Ad, una, ad un campo eh, inusuale per te che sei abituato a un campo da biliardo perfetto come l'erba, dall'erba alla sabbia. Beh, diciamo che io. Abitando proprio qui a Cervia, sono nato qui a Cervia, quindi è già diciamo, da vent'anni che gioco questo, questo sport, da quando è venuto, è nato questo sport, che è nato poi in Brasile, e poi è stato portato qui in Italia, ho iniziato subito a giocare e mi sono subito appassionato, quindi diciamo che non sono tra virgolette un novellino. Anzi Tra le altre cose se sei di qua, sei cresciuto su sì. questo pezzo di sabbia. Eh, hai accettato l'invito, immagino per amicizia di Bobo, ma anche per lo scopo nobile che ci dirotta ogni weekend tutti e i tuoi colleghi qui. Beh certo, sicuramente, cioè, eh, fare beneficenza, essere presenti a queste manifestazioni fa sempre bene eh, e... Ti dà un qualcosa anche a te. Il punto di vista di uno che ha il, lo sport forgiato. Ammazza complimenti, ma ci dai ancora dentro a quanto pare. Beh, dai, qualcosina faccio, ma ti dico, quando quasi tutti i giorni gioco, quindi è normale che, dai, eh, riesco a tenermi abbastanza in forma. Si dice che il lavoro, ma anche lo sport, nobiliti l'uomo. Lo sport che nobilita Alessandro Bianchi. Grazie di essere stato con noi. Oh, prego, ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao.